A tutti da e benvenuti nel mio canale benvenuti ai nuovi iscritti allora oggi vi presento la mia maglia pasqualina l'ho chiamata pasqualina perché questa è una maglia che ho, che ho lavorato che ho realizzato nel periodo di pasqua e su youtube ho pubblicato un video un mini video di qualche secondo dove insomma ho pubblicato solo le foto questa maglia è piaciuta tanto e me l'hanno chiesto in tante eh, sotto al video nei commenti e anche su un messenger in privato, insomma è stata, era, è stata molto richiesta questa maglia. Quindi ho deciso di realizzarla, di rifarla con questo filato della Adrian Wolle Brillino. È un filato molto bello, a me è piaciuto moltissimo soprattutto lavorarlo. E, e Poi addosso è veramente molto bello, è fresco, leggero, non si sente assolutamente per fare questa maglia. Io ho utilizzato 350 grammi di questo filato e l'ho lavorata tutta con l'uncinetto del 3 e mezzo. Non so se si riesce a vedere, ecco, le maniche: allora, la, la maglia, tutta con l'uncinetto del 3 e mezzo. Le maniche con l'uncinetto del numero 3, perché a me piacciono le maniche un pochino più strette. Questo filato lo trovate da Creazione terri di Pacifico Teresa. Il negozio si trova a Pesaro. È eh, negozio e laboratorio creativo, Via Federici, Galleria Mimosa 61 121. Vi lascio il cellulare che è 333 866 2699 l'indirizzo di posta elettronica teresa 6 chiocciola gmail.com allora io ho scelto la tonalità numero 44 se chiamate la signora pacifico al, al negozio trovate tantissimi altri colori che sono uno più bello dell'altro a me piace anche molto il grigio bene per quanto riguarda la maglia vi spiego in un attimo io ho preso la vi faccio come sempre un piccolo non fate caso al mio disegno come sempre ve lo dico sempre allora io ho preso la circonferenza da spalla a spalla così questo facciamo che è la mia striscia ok da spalla a spalla e per quanto riguarda la circonferenza che serviva a me io ho fatto 10 di questi, di questi fiori, piastrelle, mattonelle, non so come chiamarle, ne ho fatte 10 e poi l'ho chiusa a cerchio. Facciamo un cerchio e facciamo conto che questi sono i miei fiori, così questi sono tutti i fiori. Ok, allora per quanto riguarda. La lavorazione del punto che il punto è questo questo è un punto che sicuramente avete visto in tanti lavori quest'inverno eh, e quindi ho deciso anch'io di farlo però non avevo fatto il video però mi è stato chiesto e quindi l'ho fatto è un punto che si trova tranquillamente su internet io giro sempre su, su pinterest e quindi eh, l'ho salvato ho salvato lo, lo schema allora questa è una lavorazione top down quindi ho fatto 5 motivi per il dietro, 5 motivi per il davanti e 3 per ogni manica ok se volete una taglia più grande però dipende sempre dalla circonferenza delle vostre spalle quindi se risulta, eh, diciamo, se avete le spalle più grandi delle mie, fate 6 motivi per il dietro, 6 motivi per il davanti e 3 per ogni, per ogni manica. Se volete una taglia più piccola, invece di 5 motivi, ne fate 4, 4, 2 e 2. Ok? Dipende dalla taglia che dovete realizzare. Bene, vi lascio il tutorial e spero che questa maglia finalmente ho, ho accontentato le persone che mi hanno l'hanno richiesta buon lavoro a tutte ciao allora io ho già iniziato la mia lavorazione ho iniziato la mia striscia io farò 10 di questi fiori ok dato che ne ho fatti 9 adesso faccio il e vi faccio vedere com'è come lavorare allora inizio con un anello magico avvolgo il filo intorno alle dita il filo del gomitolo lo passo dietro al filo qui che mi trovo qua e inserisco l'uncinetto un prendo il filo dietro esco prendo il filo e faccio una catenella e poi ancora due catenelle quindi inizio con la prima maglia alta una maglia alta separata da 3 catenelle quindi faccio 1 2 3 in tutto mi trovo 6 catenelle rientro nell'anello magico e faccio una maglia alta 3 catenelle di separazione prendo un po di filo rientro nell'anello il lavoro una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 All'interno dell'anello magico lavorerò 6 maglie alte separate da 3 catenelle. Quindi 1 2 3 4 3 catenelle 5 3 catenelle 6 3 catenelle. Adesso stringo il mio filo, il mio cerchio, lo chiudo così. E vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima prendo anche il filo corto così allora faccio un'altra maglia bassissima e entro dentro il primo archetto delle 3 catenelle Inizio con 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta. Rientro nell'archetto e lavoro ancora 4 maglie alte. 2, 3, 4, 5. Una catenella di separazione. Archetto seguente 5 maglie alte. 1, 2, 3. Frattempo, nascondo anche il filo: allora 3-4-5 catenella di separazione, archetto seguente: 5 maglie alte. Ok, per tutto il giro, arrivata alla fine del giro, ho lavorato nel, nell'ultimo archetto delle 3 catenelle: 5 maglie alte, una catenella. E adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima 3 catenelle 1 2 3 vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta quindi sono due maglie alte lavoro le maglie cioè lavoro 5 maglie alte sulle 5 maglie 4 5 adesso faccio 3 catenelle di separazione 1 2 3 vado nel secondo gruppo delle 5 maglie alte lavoro una maglia alta in ogni maglia 2 3 4 5 3 catenelle di separazione vado nel prossimo gruppo di 5 maglie alte lavoro 5 maglie alte sulle 5 maglie e così via fino alla fine del giro finito il mio giro Ho fatto le ultime 5 maglie alte adesso lavoro le 3 catenelle di separazione 1 2 3 e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima adesso lavoriamo 5 maglie alte chiuse insieme inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia vado nella seconda maglia lavoro una maglia alta chiusa a metà quindi esco solo da due maglia seguente maglia alta chiusa a metà maglia seguente maglia alta chiusa a metà maglia seguente maglia alta chiusa a metà quindi 5 maglie alte chiusa a metà adesso prendo il filo e chiudo tutte le maglie 1 2 3 4 5 catenelle nell'archetto delle 3 catenelle lavoro una maglia bassa e ancora 5 catenelle 1 2 3 4 5 e adesso qui lavoro le mie 5 maglie alte chiuse insieme vado nella prima prendo il filo ed esco da 2 vado nella maglia seguente prendo il filo ed esco da 2 maglia seguente prendo il filo ed esco da 2 maglia seguente prendo il filo esco da 2 vado sull'ultima sulla quinta maglia prendo il filo ed esco da 2 adesso riprendo il filo e chiudo tutte le mie maglie 1 2 3 4 5 maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle 1 2 3 4 5 e qui lavoro le mie 5 maglie alte chiuse insieme ok vado da avanti ci ritroviamo alla fine del giro ho finito il mio giro ho lavorato le mie 5 maglie alte chiuse insieme faccio le 5 catenelle 1 2 3 4 5 la maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle e poi 1 2 3 4 5 e una maglia bassa qui dove ho iniziato il mio giro ok adesso adesso dobbiamo fare questa lavorazione intorno ai petali dobbiamo lavorare delle maglie basse lavorando nella prima e nell'ultima maglia ecco noi adesso abbiamo finito qui il giro quindi qui abbiamo 5 maglie alte chiuse insieme dobbiamo andare nella prima maglia alta e intorno alla maglia alta lavoriamo delle maglie basse 3 maglie basse poi andiamo nel secondo giro 3 maglie basse andiamo qui nel primo giro 3 maglie basse e lo facciamo adesso mi alzo con una catenella e come dicevo prima qui abbiamo le 5 maglie alte chiuse insieme dobbiamo fare attenzione a non prendere le 5 catenelle vado proprio qui nell'ultima maglia alta vado proprio sotto la maglia così prendo il filo e il lavoro una maglia bassa rientro ancora e faccio una maglia bassa Rientro maglia bassa, 3 maglie basse in tutto. Adesso vado nella maglia sottostante così e lavoro 3 maglie basse, 1, 2, 3. E ancora vado nella maglia sottostante, in pratica sono nel primo giro vado proprio sotto la maglia e lavoro 7 maglie 7 scusate 3 mag maglie basse perché mi è venuto 7 <ride> allora 3 maglie basse adesso devo lavorare il secondo petalo inserisco l'uncinetto proprio qui dove mi trovo la prima maglia alta faccio così prendo il filo e faccio una maglia bassissima in questa maniera adesso vado proprio prendo la prima maglia non so se si riesce a vedere prendo la prima maglia e lavoro 3 maglie basse 1 2 3 vado qui nel secondo giro vado nella prima maglia e faccio 3 maglie basse 1 2 3 e adesso qui nell'ultimo giro dove abbiamo le 5 maglie alte chiuse insieme vado nella prima maglia e faccio 3 maglie basse 1 2 3 qui abbiamo le 5 catenelle Qui abbiamo dove abbiamo chiuso le maglie, vado proprio sotto così, prendo il filo e lavoro una maglia bassa e poi ricomincio. Vado qui nella prima maglia che mi trovo sottostante, quindi faccio 3 maglie basse, 1, 2, 3. Vado nella maglia seguente quindi sono qui al centro nel secondo giro faccio 3 maglie basse 1 2 cambio perché non lo so tenere in quel modo l'uncinetto allora 2 3 vado nell'ultima maglia e lavoro le tre maglie basse 1 2 ecco vi faccio vedere adesso devo passare nel prossimo petalo e faccio come ho fatto prima lavoro una maglia bassa qui mi trovo la prima maglia alta inserisco l'uncinetto così prendo il filo e faccio una maglia bassissima prendo la maglia e lavoro le tre maglie basse 1 2 3 mi alzo di un di un giro quindi vado qui nel secondo giro e faccio 3 maglie basse 1 2 3 e adesso qui dove mi trovo le 5 maglie alte chiuse insieme vado nella prima maglia intorno alla prima maglia 1 2 3 qui abbiamo le 5 catenelle vado proprio sotto così e lascio libero le 5 catenelle prendo il filo e lavoro una maglia bassa e poi ricomincio lavoro le tre maglie basse nella maglia nella maglia alta 1 2 3, 2 e 3. Adesso lavoro l'altro petalo, passo nell'altro petalo, faccio una maglia bassissima, prendo la maglia alta e lavoro 1, 2, 3 e poi ancora 1. 2 3 3 maglie basse e adesso vado a chiudere qui cioè non chiudo vado proprio qui dove abbiamo abbiamo chiuso le maglie faccio una maglia bassa vado avanti ci ritroviamo alla fine del giro eccomi allora ho lavorato tutti i miei petali adesso mi trovo qui alla fine del giro inserisco l'uncinetto proprio qui dove ho iniziato il giro e faccio una maglia bassissima una catenella e qui taglio il mio filo ovviamente poi con l'ago vado a nascondere il filo e questo è il mio fiore adesso inizio un altro fiore e vi faccio vedere come dobbiamo unire come li dobbiamo unire uno con l'altro ok quindi inizio il primo giro delle maglie alte quindi faccio 5 maglie alte una catenella poi faccio il secondo giro 5 maglie alte 3 catenelle eh, 3 catenelle noi ci ritroviamo qui dove dobbiamo lavorare 5 maglie alte e poi dobbiamo fare le 5 catenelle quindi inizio la mia mattonella e poi vado avanti eccomi allora ho iniziato il mio il mio fiore ok sono al secondo giro delle 5 maglie alte faccio le 3 catenelle e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella adesso dobbiamo unire le mattonelle allora faccio 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta lavorata a metà 2 maglia seguente 3 maglia seguente 4 maglia seguente 5 così e chiudo adesso vado vado qui nella mia striscia devo unire quindi lascio 1 e 2 e qui mi aggancio ho fatto una maglia bassissima adesso faccio 1 2 3 4 5 prendo un po di filo 5 catenelle una maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle adesso qui mi aggancio alla maglia bassa e faccio una maglia bassissima. Nella maglia bassa 5 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5. Lavoro le 5 maglie alte chiuse insieme: 2, 3, 4 e chiudo adesso vado nell'altra mattonella qui e mi aggancio proprio qui con una maglia bassissima dal rovescio così 1 2 3 4 5 catenelle maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle adesso chiudo a cerchio quindi io sono arrivata ad ottenere, a lavorare 10 di queste, di queste piastrelle, mattonelle, non so come chiamarle. Faccio 1, 2, 3, 4, 5. Lavoro le 5 maglie alte chiuse insieme, 2, 3. 4 5 1 2 3 4 5 maglie bassa nell'archetto delle 3 catenelle e adesso 1 2 3 4 5 5 maglie alte chiuse insieme 1 2 3 4 5 e chiudo adesso mi aggancio qui così quindi ho lavorato qui mi sono agganciata alle due due motivi di 5 maglie alte chiuse insieme ho fatto le 5 catenelle maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle 5 catenelle e 5 maglie alte chiuse insieme adesso qui mi aggancio e chiudo il cerchio faccio una maglia bassissima scusate un attimo allora qui rifaccio 1 2 3 4 5 maglia bassissima 1 2 3 4 5 una maglia bassa l'archetto delle 3 catenelle 1 2 3 4 5 no scusate maglia bassa e mi aggancio qui e mi aggancio alla maglia bassa 1 2 3 4 5 5 maglie alte chiuse insieme 1 2 3 4 5 e chiudo una maglia bassa qui per chiudere le due mattonelle ora 1 2 3 4 5 maglia bassa 1 2 3 4 5 Rovia La lavoro le 5 maglie alte chiuse insieme, 3 4 5 1 2 3 4 5 maglia bassa 1 2 3 4 5 e qui vado a chiudere una maglia bassa ecco adesso devo lavorare le maglie basse quindi faccio una catenella vado nella prima maglia alta proprio qui delle 5 maglie chiuse insieme e lavoro 3 maglie basse 1 2 3 vado nella maglia alta sottostante faccio 3 maglie basse 1 2 3 e poi ancora 3 maglie basse proprio qui nel primo giro delle 5 maglie alte 1 2 3 adesso faccio una maglia bassissima e lavoro il secondo petalo quindi faccio tre maglie basse 1 2 3 Allora, scusate un attimo. Qui. Uno, due, tre. vado nel secondo giro e faccio 3 maglie basse 1 2 3 e qui dove mi trovo le 5 maglie alte chiuse insieme vado proprio qui nella prima e faccio le 3 maglie basse 1 2 3 qui mi trovo le maglie la maglia bassa faccio una maglia bassa e per continuo la lavorazione per tutto il giro per tutti i petali 2 3 1 2 3 allora vado nell'altro petalo maglia bassissima diciamo che questa lavorazione è un pochino più noiosa bisogna fare attenzione a non saltare le maglie alte può capitare che invece del primo giro si lavora il secondo delle 5 maglie alte 2 3 e adesso qui metto inserisco l'uncinetto un così e faccio una maglia bassa ecco finisco il mio giro e qui chiudo con una maglia bassissima e poi taglio il filo Allora, chiuso il mio lavoro a cerchio adesso inizio la lavorazione top down allora io mi trovo 10 di questi fiori e farò tre fiori davanti tre fiori dietro e due per ogni manica ok ora comunque iniziamo a fare delle catenelle inizio da qui Lavoro con l'uncinetto del 3 e mezzo, prendo il filo, faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa 5 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5. Filo sull'uncinetto una maglia alta nella maglia bassa avvicino un attimo vediamo se riesco ok quindi ho lavorato una maglia alta nella maglia bassa 1 2 3 4 5 dove ho unito le due, i due fiori lavoro una maglia alta allungata entro proprio qui al centro e faccio prendo il filo esco da 1 esco da 2 ed esco da 2 1 2 3 4 5 maglia alta nella maglia bassa 1 2 3 4 5 Qui lavoro una maglia bassa. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, filo sull'uncinetto, nella maglia bassa lavoro una maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5. Qui dove unito i due fiori al centro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 nel petalo il petalo centrale lavoriamo una maglia bassa poi 5 catenelle maglia alta 5 catenelle qui dove abbiamo unito i due fiori facciamo una maglia alta allungata 5 catenelle maglia alta 5 catenelle e qui al centro il petalo centrale facciamo una maglia bassa ok bene vai avanti ci ritroviamo alla fine del giro allora finito il mio giro adesso iniziamo la lavorazione della maglia è una lavorazione come ho già detto top down allora io ho già messo i miei marca punti come vi ho già detto mi trovo 10 di questi fiori e farò tre fiori davanti tre fiori dietro e due per ogni manica. Io ho già messo i miei marca punti il punto che andrò a lavorare è questo questo è un punto che ho già fatto nella mia maglia pasqualina questa maglia me l'avete chiesta veramente in tante e quindi oggi ho deciso di, di fare il tutorial anche perché mi è stata chiesta eh, mi è stata commissionata questa questa maglia e quindi ho deciso di, di realizzarla questo è un multiplo di 12 però nella mia maglia io farò un multiplo di 10 dato che qui abbiamo fatto il allora abbiamo fatto il giro una maglia bassa 5 catenelle maglia alta 5 catenelle maglia alta 5 catenelle maglia alta quindi farò un multiplo di 10 catenelle il filato che andrò a utilizzare è questo brillino della Adrian World è un bellissimo cotone veramente molto bello io ho scelto il colore 44 bagno 1 allora questo è un gomitolo da 50 grammi dai 185 metri si lavora con l'uncinetto del numero 3 o con i ferri del 3 3 e mezzo va bene anche lavorato con la macchina della maglieria in questo caso io sto lavorando con l'uncinetto del 3 e mezzo però se mi rendo conto che il punto stringe allora cambierò uncinetto e lavorerò con l'uncinetto del numero 4 ok ho già provato a lavorare questo filo con l'uncinetto del numero 4 e la lavorazione viene bene a parte il fatto che io anche ho la mano abbastanza stretta quindi con l'uncinetto del numero 4 va bene lavorarlo questo filato lo trovate nella merceria creazione terri di pacifico teresa Negozio Laboratorio Creativo. Si trova a Pesaro, in via Federici, Galleria Mimosa, 61-121. Il cellulare della signora Pacifico Teresa è 333 866 2699. Indirizzo di posta elettronica teresa.pacifico6 chiocciola gmail.com oltre diciamo a questa tonalità che ho scelto io eh, nel, nella merceria di teresa pacifico trovate altre tonalità sono una più bella dell'altro allora iniziamo subito con la lavorazione della maglia